Aspetta, aspetta Shhh Shhh Shhh shh. Raga Parla, che cos'è? Sta parlando Cazzo. Io ce l'ho con la cassa, eh Cosa è Alessandro? Cosa che Alessandro? Aspetta Attacchiamola Sì a... Claudia Claudia. Oh. Claudia di Brutto Alessandro e Claudia ha detto Ragazzi brighi, brighini No, però aspettiamo Shhh Sì 2 Chi c'è qua? In tutti i modi Chi c'è qua? Chi c'è qua? di parlare attraverso questo strumento cosa è successo su questo altare? vogliamo sapere che cosa è successo su quest'altare. altare di... famiglia di... La famiglia di... Parla! De De io. Chi sei? Vogliamo sapere il tuo nome. una peredota no. tu sai i nostri nomi? di i nostri nomi forza Questa. Vogliamo sapere cosa succedeva qua. Parla. Parla. Parlo. Parlo. Parlo. Parlo. Parlo. Parlo. Parla. Cos'è? C'era tutto su. C'era un, wow. un fuoce. Tipo. Da dove veniva? Ancora. Come se fosse qualcosa che abbassato così. Yeah. Ma tipo. Quasi... Tipo così. Sì. Come se qualcuno per... avesse toccato la mano su qualcosa. Strisciare, strisciare. Strisciare. Strisciare Sei qua? Che cosa c'è qua? Sì, brava! Questa è la domanda giusta! Vai! Che eh, Dio! Che cosa c'è qua dentro? Io. Io! Io chi? Chi sei? Sì, sì, sì. Stai cambiando le cose ah, sì. contemporaneo. Sì, eh, sì, la videocamera. Andate fuori. Eh, anche ho capito quello. La videocamera io l'ho fotocamera a lui. Adesso io do i primo di e lui brevi là. Andate fuori perché ti diamo fastidio. Sì, sì. Sì. Sì. sì, sì. E perché ti diamo fastidio? Cosa ha detto? Ha fatto delle foto, quelle di prima sono prima. calde e ah. queste fredda. Ed ha impostato il white balance su, su flash, quindi dovrebbe compensarlo. Fammi vedere automaticamente. Questa. Questa. questa è calda, bella. Un secondo dopo. Guardala, freddissima. Okay. E adesso di nuovo. Calda. Arriva. Mmm. Arriva. Arriva chi? Io. Arriva chi? Chi deve arrivare? Porca io. Porca miseria, l'ha detto nitido. Mamma mia, mi ha dato una pelle d'oca pazzesca. Ma io chi? Come ti chiami? Chi sei? Il tuo nome. Poi bisogna sentire. Poi. Ripeti il tuo nome. Ma senti sto perno? Ste botte che da... Ste scariche, ti senti? Chi sei? Scatta Enrico, scatta. Diccelo forte chi sei. Ora. Guarda. Guarda il viso. Il viso. Guarda il viso. Non ci sono i visi sugli angeli. L'unico viso di chi? che c'è è quello là. là. Il mio seglio! Quello di io forza. Ti fai sentire. Ti fai sentire in una stanza qua vicino, per favore. Ok, allora. Fatti sentire in una stanza, per favore. Se sei così forte, noi siamo qua per capire se c'è qualcuno, ti riposto? risposto? Sì, perché? Okay, okay. Ho come la sensazione che non dovrei essere qua sopra, non so ah, perché. Sì. Beh, poi è stato scavato. Motivo? Ah, non so se. Mm -hmm. Ci stavano ossa, qualcosa. Di ci sono dei fiori, ceri. Sì, sì, sono fiori I fiori ci sono in ogni parte della casa dove è creato un piccolo altare. Anche sopra c'è una specie di camino mm -hmm. e ci sono dei fiori, c'è del bruciato. I fiori però sono, sono come a protezione. Qualcuno è venuto a farlo a protezione. Non lo so. A coprire del male. O a metterci i fiori su qualcosa che invece come ricordo, no? Mm. Allora, che dici? Che se io metto un fiore sopra qualcosa è perché questa cosa qui ci tengo. Ok, quindi qua o ci ho messo qualcosa sotto o ci ho fatto qualcosa e quindi voi in qualche modo... O come dono. Sì, esatto. Perché ci sono dei fiori? Li hanno messi per te? Vabbè. Sì. perché ci sono dei fiori? Ma no, no, no, non ho fatto nessuna cosa. Ci dici perché ci sono dei fiori? Sì. No. Sì. Sei Lo tengo lontano dalla guarda! Guarda! Lontano Sì, in preferenza Dalla. Eh esatto, non può essere perché fino a qua la preferenza. Lo metto giù. Ma è quello lì o quello giù Giusto? Ah, Giusto? Sì, quello è il vostro. Quello è. guarda questo, guarda questo. Guarda qua. Tu, io insieme? Alla stessa frequenza? No rosso qui Voi Che c'è Tere? Cosa hai sentito? Che è Ho successo? Ho un rumore Ma... Dove? Qua è morto qualcuno qua morto qualcuno qua! Ci ha fatto Sì mio sì. sforzo! Sì. Si? Sì. Si, sì. si! Metti due guai, Tutti e due K2, due sul rosso pelle d'oca c'è cioè una pelle K2, K2, K2, K2, la luce k adesso k Era. Che cosa c'è sotto l'altare? Ce lo puoi dire per favore? Cosa c'è sotto l'altare? Perché avete messo i fiori? Perché sono stati messi i fiori? Che brutta voce che oh, sentito! Maria da bestia proprio brucia io ho capito aspetta adesso mi brava brucia. brava brava brucia ora che l'hai detto hai ragione è stato bruciato qualcosa? brucia sotto l'altare? si sì. si sì. vai sì. brimbi sì. eh? sì. cosa hanno bruciato sotto l'altare? Eh sento il mi è sembrato, tipo, un buon bovino per favore, ripeti cosa hanno bruciato sotto l'altare? ha detto qualcosa? Eh? Sì. lì? sì lì? Qualcosa. qui qui, qui, lì. qui, io perché qui? Lì, io? io. cos'era questo? ah, io si troppo io? non ho capito che le signore Qualcosa. Ma ragazzi, poi lui lo di nuovo ha sentito... Io ho sentito anch'io adesso. Mm. Ho sentito un rumore... Mm. Mm. Hai, hai sentito quello? Sì. L'ha fatto anche il K2. L'ha fatto anche il K2. ho fatto bim bim sì, sì, è lo stesso che avevo sentito. Vieni un attimo, sì. Ghostbox. Guarda il viso. Grazie. Allora, potrebbe essere un'idea di lasciare qua quella macchina fotografica che fa delle foto... Guarda. Guarda. Guarda. Guarda. Cosa c'è? Non lo so, mi sembrate di vedere, ti giuro, una macchia bianca. Per terra seguite la luce, ho visto questa macchina fare così: pa! Pam, Magari è può essere o. Eh, non lo so, Ale era girata. Sì, io stavo filmando di qua. Mutte sensazioni. Se possiamo allora fare così, lasciare qua, se tu sei d'accordo, Enrico, e se secondo te si può sì, fare, quella macchina fotografica che fa delle foto a intervalli regolari. Sì e, e noi procede andando magari giù sai sì, che mi hai detto queste cose poi ovviamente da vedere se, come se ti fosse passato un nobis la tua sinistra quindi la dalla grata lì ha fatto né un altro che sta venendo verso di te e è sparito Lì proprio dove hai il capo di... si è illuminato? Sì, si illumina fai una foto a vedere no, si continua si... a illuminare? un il pareggio è soltanto Sai che forse so soffio è peggio ancora? Ma no... No, ma quello è incredibile. Ma cosa sei? Cioè, come se fosse sulla... Cioè, guarda qua. No. Come se ce la Ma è normale. No. <ride> non è mica normale <ride> sta cosa, ragazzi. E' qua. Ah, non si fa più via. Eh? Sì, no, non l'ho sentito ho sentito questo botto Io non l'ho sentito Botto, Ho sentito come passi mm -hmm. Qua ha perso il fuoco ancora uh, oh mio. Occhio e ferri qua oh, oh, oh, Questa, Qualcuno si è accorto, sarà già qua questo Che cosa? questo pezzo di gesso no, non c'era no, no, no, non c'era non c'era è giurato è caduto è giurato è giurato è sì, giurato è bisogna essere sicuri di questa cosa il pezzo di gesso non c'era no, questa... mio dio eh, guardate, si sta illuminando qua è lo spigolo laggiù e non c'è nulla aspetta che tocca nel shot fermo un attimo ok e non c'è niente hai ragione quindi si è staccato dall'altro quindi si è staccato dall'altro sì. qual è? questo è quello grosso bianco sì, no. ok, quello là sì, questo qua si è grosso, il grosso non c'è. Non c'è. Quindi ragazzi è caduto quello. È caduto quello? È caduto quello? Non sì. solo da dove, ne ho che altro. Eh. Se comunque prima ha detto Eh Ma prima, prima. Guardate i visi, cos'è che ha detto? Mm. Mm. Sì, sì, guarda, non guarda, nasce, guarda un po'. Noi non abbiamo capito, ha fatto cadere un pezzo di gesso a qualche parte, magari da un mezzo. la sua è tutto a posto. E non mi ricordo, dovremmo poi E eh, ma poi No, perché il viso. Ma eh, c'era quel buco. No. Eh, io non lo so quello. Questa cosa, mettiamo qua la trappola? Sì, dai. Enrico lascia Dove una macchina vedere? fotografica che scatterà a intervalli di 30 secondi una foto. Se sei qui okay, e hai interagito con noi, ti chiedo di farti anche vedere. Noi andremo giù nei sotterranei, tu intanto fatti vedere davanti alla fotocamera. a interagire perché siamo, sì, siamo un bel gruppo, eh, stai, magari così tra virgolette singolarmente. Eh.